I soli. Sere pecore numero 35 e sarà l'intro più veloce di tutte. Soldi, e un articolo che vedete qui giù. Leggete quel bel titolo? Incasso da Super Nalotto, 6,55 miliardi per le licenze 5G allora adesso non la trovo ma ha preso la calcolatrice e ho fatto un calcolo prendendo i numeri delle, degli operatori di telefonia mobile in Italia sono pubblici, c'è cioè un'autorità garante per le comunicazioni abbiamo un grafico eh, questo grafico che vi riporto qui eccolo qui, lo vedete qui su parla, io devo guardare al computer eh, come è segmentato il mercato della telefonia mobile in Italia come vedete ci sono tre grandi poli vodafone e wind 3 che occupano praticamente su per giù il 90 quasi per cento del mercato da soli e poi ci sono i piccoli no? i vari poste mobile iliad eccetera bene se prendete le 6,5 miliardi mediamente i più grandi quindi parlo delle prime due soprattutto team e vodafone hanno speso 2,2 miliardi per le licenze facciamo un breve calcolo in italia ci sono secondo i dati 100 100 milioni di utenze mobili attive, quindi dividiamo quel numero ed è facile sapere che 80 euro a testa sono costate le licenze sul singolo utente. Voi pensate che le società di telecomunicazioni li riguadagnino in maniera abbastanza difficile 80 euro per ogni utente? È una scommessa che varrà per i prossimi decenni perché le licenze scadono ma hai voglia quando, quando scadranno quindi come vedete ogni tanto è anche bene e spiegare che siamo di fronte a una grandissima rivoluzione che è stata però forse troppo anche enfatizzata mediaticamente da una parte e dall'altra è vero che il nostro Stato, l'Italia ha guadagnato tantissimo dalla vendita delle licenze del 5G c'è stata una gara eh, insomma rispetto agli altri paesi l'Italia ha guadagnato molto ma non è che eh, diciamo <ride> avevamo bisogno della, della beneficenza ecco, chi ne beneficerà di queste licenze avrà una grande autostrada telematica da gestire da qui ai prossimi decenni e quindi il titolo di questa puntata Finché Wi-Fi non ci separi tutto il 5G spiegato a prova di scemo, ovviamente il primo degli scemi sono io perché mi sono dovuto mettere a studiare, e quindi studiando ho provato insomma, a mettere un po' insieme le informazioni e volevo provare a condividerle con voi, a spiegarvi come funziona questo benedetto 5G anche perché è già arrivato. I saluti ovviamente, ciao Nino Fazio, Alessandro, Enza Leggeri, Salvatore Borzacchiello, Borzac, Leon Giulio, Silvia Jones, anche la mamma che non si perde mai una live e 58 persone collegate. A chi è collegato chiedo di palesarsi se non vi conosco lasciate un commento nella live originale perché so che molti la condividono e quindi purtroppo non vi posso salutare perché non vi vedo se non vi palesate a me escono solo le notifiche di quelli che ho amici quindi lasciate anche un commento se vi interessa il tema di questa live e se avete domande sarò felice di rispondere alle vostre domande ma subito dopo 10 secondi per la sigla di Sostiene Pecora la meravigliosa sigla di Sostiene Pecora. Come vedete qui ovviamente facendo poi tutti i magheggi del, del, del caso, io metto i titoli e me ne perdo alcuni per strada, vi ho già spoilerato dall'inizio un, un tema che sarà il tema principale di questa live, una parola che forse pochi conoscono, ovvero la latenza. Eh, che cos'è la latenza? La latenza è semplicemente una velocità e la differenza tra quando noi inviamo un segnale, quindi il dispositivo che invia questo segnale, e dall'altra parte chi riceve questo segnale attraverso altri dispositivi. Se funziona, Aldo, per il sociale vi faccio vedere una cosa, ve la spiego in parole semplici. Voi adesso mi vedete, questa è anche la camera di backstage, vi faccio vedere questa live in questo momento voi state vedendo eh, vedete il minuto 6 e 36 io sto parlando non, vi accendo anche l'audio così ve ne rendete conto se ci riesco con una mano eccolo Questa è la latenza spiegata in maniera semplice, spero di aver inserito bene le parole input e output, questa è la latenza spiegata, stavate vedendo tutto il backstage di, di Casa Pecora. Ritorniamo, ritorniamo, ecco qui, adesso devo disattivare l'audio altrimenti ci incasiniamo la vita. Ecco cos'è la latenza, è la velocità... Che dove resta fermato, bloccato il segnale dal momento in cui lo inviamo al momento in cui voi lo ricevete. Vedete questa live ha una latenza di diversi secondi, io inizio ad andare in live a un determinato orario dopo circa più di 15 secondi voi ri mi ricevete rispetto a quando io ho iniziato ad andare in live e questo è il problema del secolo. È il problema del secolo perché è vero che quando è nato internet, lo utilizzavamo sicuramente per inviare posta elettronica per fare tante operazioni, non lo usavamo certamente come lo stiamo usando oggi. C'è sempre una maggiore richiesta di, di dati, di accesso ai dati e, e quindi aumenta anche la cosiddetta latenza. Quindi più dati mettiamo in queste reti oggi la rete è più veloce: è il 4G LTE più dati immettiamo, più persone si collegano, più è grande la quantità di quei dati da scaricare, più aumenta quella latenza. Dov'è il problema? Oggi viviamo nell'era dell'Internet dell of Things, degli oggetti tutti, tutti connessi tra di loro, macchine che parlano con il cellulare, frigorifero che parla con l'intelligenza artificiale di Alexa, accende le luci, spegne le luci, ecco, in questo mondo, sempre più iperconnesso, immaginate di dover collegare anche che ne so, eh, il passaggio di un'ambulanza, quindi il segnale GPS di un'ambulanza o di un'automobile delle forze dell'ordine che sfreccia per strada con i semafori di quelle strade. Ecco, questo è il problema che l'uomo nell'era super tecnologica della deriva, io chiamo, iperconnessa, ha dovuto provare a risolvere e lo risolverà grazie al cosiddetto 5G. 5G che è già operativo anche in Italia, lo vorrei ricordare perché era stato annunciato già per il 2019 le prime città sperimentali, quindi su Milano, Torino, Roma, le, sperimentaz le sperimentazioni già si stanno facendo, addirittura io... Non, cioè, non ci credo, quando ho letto la velocità di download, anzi forse era quella proprio di upload, si parla di 3 gigabit, è una roba pazzesca. Voi immaginate nel momento in cui io sto trasmettendo, starò trasmettendo più o meno in questo momento a circa 24-25 mega al secondo in upload, immaginate. A 3 Giga, cioè, quindi è veramente una comunicazione istantanea. Questo è il motivo per cui è nato il 5G. Ciao Renato Geremicca, ciao Ranieri Calopresti e Simona Brienza. Quindi il 5G è nato perché abbiamo siamo tutti entrati su internet e abbiamo una necessità enorme di usufruire di sempre più connessioni con i nostri oggetti, con gli oggetti che ci circondano, con, le, con i quali viviamo. Appunto anche la macchina, eh, l'utenza domestica, il televisore, il frigorifero, l'assistente vocale, eccetera le città che tra di loro lavorano con, nel concetto e nell'ottica della smart city quindi dove tutto è efficiente perché la città è connessa e parla con gli altri oggetti sparsi nella città e con i suoi cittadini per questo era necessario creare una nuova rete questa nuova rete ha una potenza di calcolo, di dati, di upload enorme, gigantesca, stratosferica rispetto alla rete attuale e ha animato anche tante polemiche. Intanto visto che mi piace anche sempre parlare con i numeri, c'è uno studio di Boston Consulting Group, BCG, è una società di analisti. E hanno decretato che entro il 2021 in Europa il 4G, quindi le connessioni che noi oggi abbiamo su tutti i nostri dispositivi mobili, non sarà in grado di reggere la richiesta di dato di traffico delle, proveniente dalle metropoli. Una domanda che fino al 2025 crescerà con ritmi di 40% all'anno. Ogni anno ci sarà sempre una maggiore richiesta del 40% di dati di prodotti del 40% e quindi per questo serviva una nuova rete. Ehm, cosa faremo col 5G? È chiaro che riducendo la latenza sicuramente le comunicazioni saranno istantanee, le smart city funzioneranno in maniera istantanea le comunicazioni un incidente stradale eh, il semaforo spento immaginate insomma è una cosa che non è che avverrà tra dieci anni avviene già nei prossimi due, tre anni pensiamo soprattutto alle grandi metropoli perché un'altra delle cose da dire è che il 5G nasce per le metropoli sicuramente non nasce per servire le aree rurali perché vi dico questo? perché vi dico questo? perché ci sono anche state tantissime polemiche ora qua non si tratta di giocare a chi è più o meno complottista di, di un altro, si tratta di esaminare in maniera onesta le informazioni che abbiamo a disposizione. Ancora ad oggi non è stato dimostrato scientificamente, ma non vuol dire che non sarà dimostrabile in futuro, che questa potenza delle nuove antenne, dei nuovi ripetitori, non possa anche provocare degli effetti negativi sulla nostra, sulla nostra salute. Non è ancora stato dimostrato. Ci sono degli studi al riguardo, ci sono anche quelli che subito a prescindere hanno gridato al lupo, al lupo. Oddio al lupo, al lupo detto da pecora fa un po' ridere. Però, <ride> quali sono i dati? Abbattono gli alberi perché deve passare il segnale del 5G, muoiono gli uccellini a causa del segnale del 5G hanno già dato risposte ufficiali gli operatori, tra l'altro l'Italia ha forse la normativa più severa in tema di eh, cosiddetto elettrosmog, no? quindi lo smog tecnologico delle segnali, delle dei segnali e delle, delle frequenze. E non sono stati dimostrati i legami tra le morti di quegli uccellini e gli alberi che intralciano il segnale, sicuramente gli alberi intralciano il segnale, ma si è aperto un grande dibattito che eh, mi ha ricordato un po' quello che ci fu sulla parte, diciamo, ha eh, segnato tutto il corso dell'Ottocento quando è stata inventata l'energia elettrica, quella che oggi entra nelle nostre case. Ho visto un bel film tempo fa, non so se lo avete visto anche voi, eh, su Thomas Edison, sta su Prime Video, se qualcuno di voi ha Prime Video lo può andare a vedere, ve lo consiglio perché è veramente un bel film. In questo film è raccontata la storia di Edison, il grande, il genio Edison, no? l'inventore della lampadina e anche ovviamente dell'energia elettrica e della sua disputa con un altro signore, Westinghouse se non sbaglio, si chiamava, che era il suo contendente il mercato li era diviso in due, la corrente continua, l'energia elettrica continua che aveva inventato Edison e quella corrente alternata che aveva inventato il suo competitor e che poi, grazie a Tesla, riuscì a renderla diciamo sicuramente più appetibile per il mercato perché costava di meno tant'è che oggi nelle nostre case entra corrente alternata nei dispositivi elettronici invece ciò dove non passa continuamente la, la corrente elettrica ma ci sono le batterie è quasi sempre alimentato a corrente eh, continua perché vi faccio questo esempio perché ritorna nel 5g vedete ho studiato ho fatto i compiti a casa il 5g sarà risolto il problema della scarsa portata del segnale perché è vero la, il segnale del 5G è molto più debole potenzialmente, cioè paradossalmente scusate, in potenza degli attuali segnali, degli attuali ripetitori. Quindi è molto più eh, suscettibile a, a incontrare un ostacolo e a quindi a diminuire, ma non di poco, di 20, 30, 100 volte eh, la sua capacità. Basta un albero, basta un palazzo, eccetera. Come si risolverà il problema? come era all'inizio la disputa tra Edison e il suo competitor. Edison faceva la corrente continua ma aveva bisogno di tante centrali per poter sviluppare l'energia in queste centrali, no? quindi costava di più installare tante centrali, mentre il suo competitor, l'inventore della corrente alternata, era riuscito a portarla per lunghissimi, lunghissimi tratti senza installare in quei tratti tante centrali succederà la stessa cosa, per il 5G è stato annunciato ma lo potete verificare ci saranno semplicemente più ripetitori, più antenne, chiamiamole come vogliamo, che trasmetteranno il segnale laddove ci possono essere degli ostacoli. Ho letto anche per il discorso degli alberi e me ne dispiace perché veramente mi dispiace per gli alberi che vengono abbattuti a prescindere, anche quando c'è un fulmine eh, che li rende pericolanti. Eh, mi dispiace ma sicuramente ad oggi le informazioni ufficiali giornalisticamente non posso non considerarle, vengono dichiarati abbattuti gli alberi che sono pericolanti sarà un caso che però vengono abbattuti tutti in questa fase questo non lo possiamo sapere è una competenza che spetta ai sindaci si dovrebbe andare ad indagare direttamente su ogni singola pianta non è un lavoro che posso fare di certo io però chi lo vorrà fare nel suo territorio potrà portare avanti questa, questa indagine leggiamo qualche commento intanto saluto anche Riccardo D'Avanzo, Angela Lopresti eh, Simona Mileto Grazietta Caminiti Matteo Contu dice In Italia abbiamo tra i parametri da rispettare più bassi in assoluto Ben sotto la media considerata a rischio E Simona Mileto dice E noi abbonati ci siamo visti aumentare le tariffe dei nostri piani telefonici Per cosa? Ecco allora sui parametri eh, volevo rassicurare Matteo Contu, ho dato un'occhiata, sicuramente preparare una puntata di queste comporta anche uno studio, ci metto la faccia, eh, ma non ho tutte le carte disponibili, non lavoro all'Istituto Superiore di Sanità, non lavoro al CNR, quindi mi riprometto di farlo in futuro, rispetto a quello che ho in mano in questo momento vi posso dire che non è dimostrato scientificamente ad oggi, eh, a ah, che il segnale venga intracciato dagli alberi che quindi gli alberi vengono abbattuti per questo motivo b che eh, la potenza e il segnale abbia bisogno per forza eh, di, di alberi abbattuti per poter passare perché come vi dicevo dagli atti risulta che è stato dichiarato, c'è cioè, un impegno a installare più ripetitori eh, non penso che le società telefoniche possano abbattere gli alberi ciao Gianluca Santoro ciao Gianluca, però resta un fatto, restano questi famosi 80 euro, per i prossimi decenni l'investimento che hanno fatto le Telco io vi ho messo anche una musichetta di sottofondo che avete eh, avrete riconosciuto all'inizio di, di questa live eh, le telco avranno grandi vantaggi non è un caso tutto quello che succede non è un caso eh, lasciatemelo dire perché se, se oggi abbiamo compagnie telefoniche che producono servizi di streaming video non mi stupisce che siano quelle stesse compagnie telefoniche che ha, hanno fatto a gara con altre per accaparrarsi le frequenze del 5G, perché quei dati interessano anche, cioè, quelle frequenze interessano anche a loro per portarci dentro i dati che, dei quali poi soffriranno i loro utenti. E questi dati sono i film, in questo caso, facendo l'esempio del più grande operatore italiano, del primo di quella classifica che vi avevo fatto vedere e che ve la ridò qui su in questo momento. E quindi è un tema molto dibattuto il problema fondamentale come vi dicevo è quello della latenza quindi ridurre questo gap questo tempo che passa dal momento in cui il segnale viene creato al momento in cui viene ricevuto ma eh, è veramente una grande rivoluzione ma chi ci guadagna come sempre sono le società telefoniche perché è un investimento vi ripeto ridicolo eh, sul costo del singolo utente per un anno per un anno quindi se lo ripagano se lo riammortizzano in un anno cosa si farà col 5g Dicevo, le smart city, eh, la mobilità interconnessa, ci sono già automobili, ci sono interessi delle grandi case automobilistiche a far parlare le loro automobili tra di loro, a interfacciarsi con gli altri autoveicoli e con le reti infrastrutturali perché poi anche nelle strade ci saranno magari dei sensori eh, capteranno delle informazioni che saranno restituite in quel caso al, al conducente, al guidatore o anche, soprattutto perché i dati sono il nuovo petrolio, agli operatori e in quel caso anche a chi ti vende, vende l'automobile non so se ci avete fatto un caso, ci avete fatto caso ma già oggi nelle nostre automobili le assicurazioni ci fanno installare la scatola nera e ci fanno anche lo sconto sull'assicurazione ma perché con quella scatola nera controllano tutti i nostri movimenti e quando noi firmiamo la privacy diamo il consenso a utilizzare tutti quei nostri dati quindi alla fine su c'è sempre quell'interesse supremo quell'interesse maggiore a controllare i nostri dati e ad avere appunto il beneficio massimo dall'investimento che stanno facendo oltre a questo vi dicevo ci si potrà usufruire di servizi video in maniera praticamente istantanea scaricheremo film vedremo di tutto giocheremo online si gioca molto di più online io ricordo che quando iniziai a giocare con il computer con la playstation che ho usato di meno giocavo col, inserendo il cd del gioco e giocavo da solo, al massimo giocavo con i miei fratelli o con i miei amici che venivano a casa a giocare con me o io andavo a casa loro a giocare con loro oggi si gioca online oggi si gioca in streaming addirittura quindi ci si riprende mentre si gioca online immaginate la mole di dati enorme che si produce io nel mio piccolo con questa mia live ho avuto diversi problemi anche a causa della latenza ma soprattutto a causa della banda quindi risolveranno questo problema e ne beneficeremo sicuramente tutti ciò non vuol dire che non dobbiamo tenere gli occhi aperti c'è qualche altra domanda Marcello di Biglio, mi spiace Aldo non possiamo dire che non sappiamo se gli alberi non sono stati tagliati perché pericolanti abbattere gli alberi che sono in vita è ossigeno, è uno simolo rispetto alla stessa vita che il 5G dice di voler migliorare vi ripeto Marcello di Biglio chiediamolo ai sindaci sono loro che sono competenti poi Ovviamente non bisogna escludere nulla, non bisogna escludere che magari ci siano anche gli interessi delle grandi società multinazionali sia di telecomunicazioni sia informatiche e tecnologiche di sovvenzionare in qualche modo la trasformazione tecnologica dei nostri comuni, delle nostre città. Su questo non ci piove, ci sono dati altrettanto pubblici di investimenti massivi, soprattutto in determinate città, penso a Milano, da parte di grandi player delle telecomunicazioni e di grandi player tecnologici. Quindi non stiamo dicendo nulla di... Eh, diciamo non verificabile io dico che giornalisticamente non è dimostrato che gli alberi siano il problema del 5G perché dichiarano di installare più ripetitori andiamo a vedere dove sono questi ripetitori chiediamo e vigiliamo attraverso anche il CNR, l'Istituto Superiore di Sanità chi deve vigilare sull'emissione delle frequenze, sulle emissioni nocive quindi sull'elettrosmog e poi parliamo, ad oggi questi dati non ci sono, vigiliamo affinché questi dati noi ce li possiamo avere e vi ripeto andiamo dai sindaci i sindaci possono essere intervistati magari qualcuno lo cercherò anch'io di norma, ma lo abbiamo visto più volte, l'ho visto a Roma ma lo vedo anche qui al mio paese dove sto adesso Gli alberi vengono abbattuti perché ci sono dei problemi Cioè Pensate anche se c'è una scuola vicino e cade un ramo di un albero che viene dichiarato pericolante Bisognerebbe andare a vedere chi lo dichiara pericolante Vi ripeto, è una morte per me nel cuore vedere un albero magari con 100 anni che viene abbattuto Però se lo fanno evidentemente c'è chi certifica che quell'albero è gravemente malato quindi andiamo a verificare queste cose. Nino Fazio potrebbe essere la morte della televisione tradizionale a vantaggio di tutti i servizi che si possono ottenere tramite film in streaming, migliore qualità, servizi giornalistici come i tuoi e via discorrendo. Sicuramente è cambiato il modello, la televisione è ormai diventata on demand, l'informazione ma anche eh, la parte di formazione che si fa online pensiamo a quello che sta avvenendo oggi che le scuole sono chiuse eh, si fa quasi tutto con i video è cambiato il nostro anche approccio eh, al, ai contenuti ricordiamo il 70% di quello che vediamo in video e quindi cosa facciamo cerchiamo tutorial per imparare a fare qualcosa una ricetta eh, produciamo contenuti informativi e quindi l'utente ormai tende è vero che questa è una live per esempio ma l'utente tende ad andare a cercare quel qualcosa quando ne ha bisogno motivo per il quale la live io la lascio anche disponibile indifferita per chi dovesse averne bisogno ciao giuseppe curulla ciao giovanna colella grazie giovanna <ride> grazie grazie nino hai visto la mamma tua mi vuole bene ma nino è anche altrettanto bello anzi sicuramente molto più in forma anche del sottoscritto wow 25 minuti e 17 secondi la live è anche iniziata in ritardo io sto sudando non vi dico come probabilmente si vede anche in video perché siamo passati da temperature intorno agli 8 gradi a 45 io poi ho tutte le luci vi ho fatto vedere un po' di backstage non l'avete visto completamente e... ma sto sudando veramente caldo la puntata saranno le frequenze <ride> ma è veramente calda Roberto Zoccolan chiede giusto per capire i dati non ci sono anche dal punto di vista sanitario ma si parte con l'infrastrutturazione chiede Roberto Zoccolan sì, l'infrastruttura c'è già, io le ho definite autostrade telematiche, eh, l'infrastruttura si sta creando, ripeto, le stanno anche finanziando direttamente Innanzitutto gli operatori telefonici ma ci sono anche degli accordi con grandi società di produzione di hardware perché le antenne le faranno Ericsson magari, no? e i router, e le, la, la parte di tutto il tracciamento ecco, della, della filiera probabilmente spetterà a Cisco o ad alcune altre di queste società l'archiviazione dei dati, il cloud lo metteranno a disposizione, Microsoft, Google, ehm, IBM tanto per fare dei nomi, quindi è una partita che non sono i 6,55 miliardi che vi facevo vedere nel titolo eclatante e sensazionale I, i, i soldi che ci sono dietro dell'affare che c'è dietro e degli investimenti che le stesse società, anche e soprattutto le telco, si faranno carico sono, sono briciole, qui si parla di investimenti per decine, centinaia di miliardi perché si sta disegnando la grande autostrada telematica del che ci porterà fino al 2100 fino al 2080 sicuramente non sappiamo se fino al 2100 quindi il web farà un salto esponenziale parliamo di una capacità di, di un potenziamento della rete che è superiore alle 20 30 volte rispetto alle reti che utilizziamo che utilizziamo oggi ed è chiaro che ovunque ci sia qualcosa di, di tecnologico e di innovativo ci sono sempre gli interessi delle multinazionali di quelle società che vi ho citato e che conosciamo probabilmente anche di Facebook perché anche Facebook ha i suoi interessi soprattutto nel comparto video e anche del, del gaming con la realtà aumentata e, eccetera vediamo se c'è qualche altra domanda lo sai che ti ho screenshottato dice Borzac te lo invio in privato tu sei un grandissimo str perché fai le screenshot meravigliose con le mie espressioni peggiori quindi però io resto serio resto serio la puntata era molto seria il, il tema è serio serio perché ci sono degli effetti immediati sulle nostre vite e ripeto lo dico infine anche di puntata tutto ciò che oggi non è effettivamente dimostrato non vuol dire che non esista quindi al, Abbasso gli allarmismi, non gridiamo da una parte quelli che dicono ah è una bufala che dicono che gli alberi vengono abbattuti e gli uccellini muoiono, dall'altra parte i cosiddetti definiti complottisti che dicono non è vero perché gli alberi muoiono eccetera, è una partita tra poveri se la mettiamo in questi termini, la verità sta sempre in mezzo. Sta sempre in mezzo tra quelli che dicono che quello sia un qualcosa di nocivo e quelli che dicono che invece è una bufala dire che è un qualcosa di nocivo. Ci sono sempre da una parte e dall'altra delle posizioni, ma la verità sta sempre in mezzo. Questo è quello che io penso con tutta l'umiltà di questo mondo e proverò a verificare soprattutto, come ho promesso tempo fa, a vigilare perché Aldo non se lo compra nessuno. Da questo punto di vista potete starne certi. Ciao Giulia Salaris Sei arrivata alla fine della live Vi ho parlato per mezz'ora Quindi vi saluto E vi do appuntamento Ovviamente non vi ho fatto il reaction moment Scusate ma me lo fate fare il reaction moment? Dai da lasciatela qualche reaction Il cuoricino, il pollicione Qualcosa che comunichi a Facebook Questa live è interessante Mi è piaciuta Questo povero Cristo sta producendo contenuti interessanti Facciamo engagement Così Facebook mi promuoverà eh, sulle bacheche degli altri, perché attualmente mi vedono soltanto quelli che sono già in contatto con me o con i miei amici che condividono questa live. Quindi vi do appuntamento: a domani. Eta beta. io Beta, nuovi sarò mestieri, nuovi linguaggi. Non parlo, mi taccio perché c'è la intro. <ride> Io domani sarò ospite di ETA-BETA su Radio 1. Parleremo di fintech e di coronavirus, quindi tutto quel mondo della finanza tecnologica anche a maggior ragione in questa fase particolarmente delicata nella quale non è, è vero che non andiamo, eh, difficilmente andiamo a fare la spesa e a comprare qualche cosa in un negozio fisicamente quindi facciamo tutto online è anche vero che le banche in questo momento sono chiuse e dobbiamo poter utilizzare i nostri soldi quei pochi che abbiamo e, e capire come invece averne se non ne abbiamo e se non arrivano i, i sussidi dello Stato i 600 euro dell'Inps eccetera Ovviamente si spegne sempre la mia reflex dopo mezz'ora, questa io lo so, non sono riuscito a risolvere il problema. Vi ripeto, vi aspetto domani, vi aspetto domani alle 11.05 puntuali su Radio 1 con Massimo Cerofolini. E quindi la chiusura, se non l'avete ancora fatto, mettete like alla mia pagina. Lasciate un commento, condividete questa live e se lo vorrete attivate la campanellina delle notifiche. Qui ho lasciato tutta la grafica incasinata, Io, vedete Input che restava fermo lì perché ho modificato i titoli all'ultimo momento. Volevo farvi vedere l'esperimento, quindi ho levato il mio nickname e restava scritto Input. Vabbè, era figo lo stesso. <ride> Grazie, Sostiene Pecora solo per oggi, finisce qui. Ci vediamo la prossima settimana, lunedì, sempre alle 17.30, sempre su Facebook, sempre in diretta. Ciao!